In questo eh, video noi eh, vedremo come si possono includere dei file CSS e jQuery JavaScript eh, all'interno di, di Codeigniter. Allora, per farlo con un esempio prendiamo la pagina in cui c'era l'elenco delle news. L'elenco delle news l'abbiamo fatto inserendo il titolo della news in un tag eh, header H4 e la de descrizione in un paragrafo. Supponiamo però che ci, così, di volerlo eh, fare con le carte di bootstrap. È solo un esempio, no? In modo tale che vengano più colorate. Allora, eh, prendiamo un esempio, qua, e eh, lo mettiamo all'interno. Voilà. Quindi il titolo, nel nostro caso, è la notizia ok, è questo, voilà. e poi c'è la descrizione, ok, quindi qui ci mettiamo la descrizione, questi per ora togliamo questi link, ok, quindi non è molto diverso da, da prima, se non che abbiamo messo Uh, queste due informazioni dentro una card anzi facciamola così la vediamo meglio la vediamo uh, facciamola in, in in azzurro quindi prim, una primary eccola qua text white così la vediamo colorata eccoci qua va bene perciò adesso noi dovremmo Faccio... Eccolo qua abbiamo le tre card, niente di particolare. Eh, perché ho fatto questo esempio? Perché in questo esempio le card sono tutte appiccicate una sopra l'altra. Allora ci piacerebbe, ecco qua, che questa, eh, che questa card, ok, quindi sostanzialmente questa qua fosse distanziata dalle altre, quindi avesse un bottone sotto eh, un margine un po' più grande. Allora, dove lo mettiamo? In un CSS, Allora, vediamo come si fa a includere correttamente i CSS. Allora, c'è una cartella che è la Public che da cui si può, in cui si può eh, ecco, che è direttamente accessibile. Allora, proprio nella nel public, insomma, Eccola qua. Nella Public, creiamo una nuova cartella CSS. La stessa cosa si fa coi, poi con i file, con gli script. Quindi, per ora lo facciamo ad esempio col CSS e all'interno ci mettiamo un file che chiameremo stile.css. Okay? nello stile gli diciamo che la classe card ha Uh, un margin button di 10 pix, ok, con tutto il nostro, il nostro quello che vogliamo. Ok, adesso, però, dobbiamo tornare nel nostro layout e dirgli, dirgli che vogliamo includere il quel file lì. Allora, qui dentro dobbiamo mettere un link e nell'hrf ci dobbiamo mettere il eh, diciamo, il eh, sti css stile.css allora come si fa? dunque intanto eh, andiamo in env e vediamo questa cosa qui ecco questa l'avevo fatta per completezza ma è sufficiente fare così cioè app base url è sufficiente dire http sito news local ok? A questo punto nel nostro layout, eh, che è qua, nell'href dobbiamo mettergli tutto il nostro, eh, il, il, il, la url che punta al nostro stile.css. Qui ci viene in aiuto una funzione php, quindi facciamo un eco. Base URL, adesso vi faccio vedere. Base URL a cui diamo come eh, argomento la cartella che ci interessa, quella in public, quindi CSS slash stile.css. Ok, quindi chiudiamo qua. ponte virgola, così, ok, allora io salvo e vediamo qui cosa succede. Allora, è funzionato tutto. Vediamo cos'è cos uscito fuori da questo base URL a cui ho passato la cartella che sta in public. Allora, andiamo nella head e vediamo qua. Eccolo qua. Link, Reels, Reesheet, href, http, sito news local css, stile.css. Che è proprio il, eh, la il, URL corretta per andare nella public CSS stile.css. Ok? Quindi, che cosa fa base URL? Va a prendere quello che io gli ho messo in env, che è questo, e lo eh, mette in testa a css.stile.css. Quindi lo aggiunge prima, lo fa precedere a css stile.css. Allora, questo link qua, http://sito newslocal.css, funziona così: sito newslocal punta alla public, che è l'unica cartella pubblica, dopodiché cerchiamo css e poi lo stile.css. Stessa cosa si fa per i JavaScript.